Le NBS, cioè le soluzioni basate sulla natura, nature based solution come sono state definite dall'Europa, sono che cosa? Sostanzialmente il concetto che gli spazi verdi in città ci possono dare dei benefici, possono essere multiobiettivo. Quando si parla di verde in città e di MBS non si parla semplicemente di rinverdire le nostre città per la riduzione ad esempio delle isole di calore, ma possono diventare a tutti gli effetti delle infrastrutture, anche chiamate infrastrutture verdi e blu, cioè degli spazi verdi e blu in questo caso, che siano in grado di ricevere, per la, nel caso dell'adattamento ai cambiamenti climatici, le acque di pioggia o eh, come sono chiamate anche non proprio propriamente le bombe d'acqua, Cosa succede? Quindi tutti gli spazi verdi nelle nostre città possono raccogliere queste acque, infiltrarle, trattarle, ricaricare la falda e al tempo stesso rimanere verdi, rispettando il principio cardine della definizione NBS, cioè delle soluzioni che mimano eh, i processi naturali che al tempo stesso siano in grado di fornire dei benefici multipli, in questo caso rinverdire le nostre città, gestire le acque di pioggia e rendere le nostre città più belle e fruibili.